Ciao a tutti, ragazzi, noi siamo Dynamitix e Marco 007 e siamo tornati sulla demo di Mitopia. Allora, in questa parte dobbiamo continuare la demo, appunto. Allora, ci eravamo lasciati che abbiamo completato questo livello qui. Là, come vedete, abbiamo fatto tutti e due i bivi. Il baule. Io ora abbiamo Mario di... Potter. Sì, nella squadra. il baule l'abbiamo già preso. Possiamo andare al livello che c'era all'altro lato. Quindi vediamo un po' che nemici incontreremo questa volta Oggi sono un po' senza voce, scusate Ah, grandioso, ci voleva proprio Questo è l'uomo sarcastico, a quanto pare Roccia William Ed ecco qui, signori, il secondo boss se, possiamo, se così lo possiamo chiamare, anche se è un mini boss in realtà. Ok, quindi iniziamo subito. Che poi tecnicamente il terzo, sa che... Sì, vabbè, il primo è solo... Il primo è una, okay, una, nuova una abilità. specie di um, tutorial. Sì, l'ho già detto. Ok, Mario ha usato fuoco la sua abilità. E direi che uso? Fendente in salto. Ovviamente sulla roccia William. Uh, ma Muoiono pure i nemici se muore la no, no, bisogna uccidere tutti Ok il nubumio B si cura che E il Lubumio A sicura Che egoista Ecco I suoi attacchi fanno tanto male E attacca due volte Quindi si sì. Wow Fire yeah. Yeah. Fammi sì. allenare un po' Ok <ride> io ho finito quint uh, magia. magia quindi ora uso la pepiera tutta sua facciamo anche su Mario così può usare di nuovo fuoco che la pepiera è vuota direi che usiamo anche quella PS Su tutti perché tutti ne avrebbero bisogno eh sì. purtroppo non possiamo prendere troppi attacchi da questo boss ok si sì. uh, facciamo adesso abilità magia e finiamo la roccia William vuole fare colpo su Luigi. Oh yeah! Ecco. Visto? va così si va. Sì, no, il boss non despawn finché non uccidiamo tutti. <ride> ok, Luigi è pronto. E ora che fa? wow uh, Grazie eh. Luigi. È morto, molto serviva. Wow. Non riesco a parlare, ok? È molto schifo invece. Ok, adesso Luigi vuole fare colpo su di me. E abbiamo vinto. William è salvo. Beh che dire, grazie. Prego. No, tu. Lo schermo è un po' sporco. yuppie, dice Luigi. Ok, punti esperienza bonus. A chi li diamo? Li A me. No, a me perché così level up Vabbè, facciamo Mario perché è quello più nuovo. Ora Luigi è indietro. E il boss ci regala... La pietra. Il boss ci regala un cibo raro. La ciocopietra stellata. Che naturalmente andremo a Dynamite It, così lo glielo faremo provare. E di sicuro fa, farà schifo. <ride> Ma la piroetta per la Lucanda. Ok. Fa più ride. Maggiore finita tra Ouija e Dynamite X. Velo Vello 3. Conoscenti. Wow. Ora abbiamo imparato avvertimento. L'abbiamo già detto che serve. Non lo diremo sempre ovviamente. Anche se non funziona quasi mai. Attento, e poi viene colpito. Sì. <ride> Voglio Quando visitare... vuoi Marco Voglio visitare la stanza di Tiz. No, mi dispiace Ma dai Non succederà mai Vedi che Mario è noioso <ride> Winji ha comprato un regalo mm, A chi lo darà mai? Ovviamente a me perché siamo nella stessa stanza Io, ehm, ecco qui, ho una cosina per te Spero ti piaccia Oh, che cos'è? Che cos'è? Con il mio peluche. Ah. Danix non è molto contento, ci credo. Sì, devono una banana Peccato. PS, era molto Pe più felice. Peccato però, mi fa pena Luigi. Beh dai! Che si ingelosisce. Aspetta, allora, vediamo. Sono alla finita 3 con lui, quindi va bene. Ah, ecco perché. No, non si incerisisce. Quando dice voglio visitare la stanza di quello, vuol dire che vuole andare in quella stanza per fare, fare un evento. Quindi wow. vediamo che evento sta. Un ricordo emozionante, wow. Wow. Non lo stai lucizzando lui. Che storia commovente. Che cacchio. Sì, <ride> a caso. Ora ti posso rimettere con Mario. <ride> ah, vediamo. Che stupido. Tu hai tre di affinità solo con me. Io ho tre finita con tu e lui. Mi manca solo Mario. Direi che ora mi metto io con Mario e tu stai un po' con Luigi. Che ne dici? Oh sì anche se, se io con, lui, con Mario non ho fatto nulla, fa niente, mi lasci, lasciami con Mario. Non ti preoccupare. Ok, cocco pietra, gioco pietra, volevo dire. Masticarla a rende le mascelle d'acciaio, mica male. Eh? Sì, come no? Solo se non ti rompe i denti. Ok, sì, era buono. E da tanta difesa. Addirittura un level up ha fatto Ok, vediamo un po' Ora possiamo dare dei soldi a qualcuno? Ok, Mario vorrebbe uno scettro ma non abbiamo soldi, mi dispiace E la banana PS? No, la banana PS no, non ci servono cura Non ci servono oggetti curativi Ok Possiamo riprendere il cammino Vedete lì la situazione in generale delle relazioni Io sto facendo amicizia con tutti mentre Marco e gli altri no o meglio Mario, no. Mario, soltanto Mario. Mario è fuori vero, non... non ti preoccupare Mario, adesso ci sono io. Ok, quindi la faccia di William torna a, in città e ora noi torniamo pure. Quindi andiamo verso l'uomo sarcastico. Dov'è, dov'è, dov'è? Eccolo qui. Che cosa ci darà lui? Di sicuro un bel premio, come tutti gli altri. Velocizziamo perché è noioso. E adesso che c'è? E adesso sganci i soldi. Ah, il mio volto è tornato al posto. Brrr, ero stato associato a un orribile mostro. Ho potuto non sei così male tu. Va bene, ti sei meritato qualcosina. Oh, grazie, 10 soldi. Di sicuro me ne farò molto. L'altra signora mi ha dato due, 200 euro in un amuleto. Comunque ho fatto anche io il sarcastico. Io ho detto. Sicuro me eh, ne ce ne farò molto. Ok, quindi abbiamo superato anche quell'area. Ora eh, andiamo. Al... Un bivio. Adesso andiamo nella foresta, foresta forestosa. Nel bosco forestoso. Foresta il Varkan. E partiamo subito. Go, go, go! Devo essere il migliore amico di Animatix, ha detto Mario. <ride> frush frush. C'è qualcosa c'è. Tra i cespugli. Che cosa sarà? Controlliamo ovviamente. Se è un mostro non importa, lo combattiamo. È un gattino. Ehi, hey, micio, micio, micio. Oh. E hai guadagnato dei punti magia che non ti servono perché c'è la barra piena. <ride> Ovviamente. Wiiiiiii. <ride> a casa Ok, dove possiamo andare? Vai prima su e poi giù. Sì, si fa sempre così. Però qui non ci dice Non ci dice arduo o facile. Sono tutti e due uguali. Anche se in realtà non sono uguali. Ci saranno mostri diversi, forse. Combattiamo subito. Nuovi nemici. O meglio, un nuovo nemico. Il ridefungo. Che fa un effetto strano. Che ora vedrete. Ah, sta la vista. Ecco qui. Come vedete, Potere divino. Salvare attivata un luogo speciale dove un Mi in difficoltà può riprendersi. Oh oh oh. Uno dei Mi, dei tuoi Mi, si comporta in modo strano. Potrebbe sì, volerci del tempo. Po Potrebbe volerci del tempo prima che torni alla normalità. Per scelare la sua guarigione e metterlo nella salvaria. Così facendo il MI recupererà anche una piccola quantità di TSPM. Ma c'è cioè, un ma il che si trova a salvare e non potrà battersi il resto del gruppo. Tieni bene a mente durante le battaglie. Ho, ho, ho. Ok, come vedete. Grazie Babbo Natale. Come vedete. Ciao. Mettiamo... Sì. Sì. sì. Taglio. Ok, come vedete dalla grafica orrenda. Questa è la salvare. Semplicemente. Lo mettete così. Comunque si sì, avete notato che. Praticamente il Dynamite X che diventa. ridere Perché il fungo ha fatto delle boccacce Cioè ditemi voi no. se è normale sta cosa <ride> Comunque lo mettiamo lì e torniamo indietro Io sarei spaventato Ok stop okay. Quindi il Dynamite X ha smesso di ridere Quindi ora lo possiamo anche togliere dalla salvaria E il fungo è morto, bene Otteniamo le ricompense. Ha detto Marco Enco. E <ride> eh sì, perché io non c'ero. Ok, mh. io salgo di livello. Marco sale di livello. Mario sale di livello. E Mario prende l'abilità Fulmine. Un folgore che si abbatte su un nemico e nemici ai lati. Magia. Ok, abbiamo ottenuto dei funghi saltati. Nuovo cibo. Che indovinate un po' a chi andrà? A bella mattina. Esatto, a Mario. Perché? Non lo so. A me ovviamente. Perché il primo giocatore deve sempre ottenere tutto prima. Che comunque sia. Piccola taglia. No no, no, no, no, no. Non serve. Mi serve. Non facciamo vedere la salvare. Certo. No, non c'entra nulla. Taglio. Ok, facciamo magia perché no. Anzi no, non voglio sprecarla per dei nemici comuni. Quindi andiamo a uccidere il retefungo B. Ok, il Redefungo fa le boccacce. E Luigi non lo trova divertente. Bravo Luigi. Una persona seria finalmente. <ride> Grazie Mario. È, pr è prudente. Fire! Ok. È prudente, non si mette a ridere. Sai i pericoli. Eh, sì, i pericoli delle risate. È stato facile. Ok. È stato facile. Funghi saltati <ride> Ok, quindi possiamo darlo a due persone. <ride> Anche a Marco lo daremo. Ok, un altro bivio, andiamo sempre su. Ora che siamo in ballo dobbiamo ballare. Marco, evviva! <ride> ok, apriamo il portiere e troviamo una, una caramella PM. Non male, anche se non ci serve. E non la useremo mai. Probabilmente. Forse. A mal che non è necessario. Ho oh, fame. Anch'io. Anzi, no, questo è Mario. Anche io. Gnam gnam gnam <ride> Spero che tu ne abbia portato un po' anche per noi Per altri Anche un ah, po' per, per so, gli altri Marco 007 Oh no. no, stavo solo facendo finta di mangiare In realtà non ho nulla Cosa? Eh? Così convincerò il mio stomaco a sentirsi pieno Questo viaggio sta facendo streff La testa di Marco 007 <ride> Speriamo che non tenga che tenga duro finché non raggiungiamo la prossima locanda. <ride> Intanto sono fiero. Sono felice che questo viaggio non mi stia facendo male. No, tu. Ok, ecco la locanda. Ok. Allora, innanzitutto facciamo così. Vediamo un po' Luigi che ha da dire insieme a me. A me? Ah, sì, sì con calma e costanza stai facendo un gran favore no no un gran lavoro non ho capito vabbè lasciate stare L lui sta lavando la è roba la in terra. inutile è roba inutile allora eh, appunto cibo nuovo funghi saltati dynamite mmm in effetti tutti, tutti gli altri sono levelappato... di digiuno ho levelappato di uh, ps e pm no è no no ma... Uh, a lui sì, non bisogna far finta. A Marco piacciono tanto le cose. Anche lui ha levelappato di PSPM. E ora andiamo a comprare. Allora, vediamo, Luigi. No. Uh, Mario vorrebbe un vestito di divino, più difesa. E lui una cosa che costa troppo. Quindi Mario sia. Mario non mi deve Bravo Mario. Ok, quindi la sua difesa ora aumenterà. Cerchiamo Forse. il rosso. Questo più o meno. Perché poi c'è rosa Rosa o arancione? Marrone No È più arancione. scuro Vabbè arancione Ok quindi difesa da 9 Arriva a 12 per Mario Good job E ora possiamo tornare Ok scusate il taglio Riprendiamo Ok ora prima rifacciamo i bivi dell'altro dell livello Di questo livello Ora andiamo solo sotto Quindi let's go Uh, tagliamo? no, non si taglia mai qua a meno che non dobbiamo rifare un, un livello uh, per rifarlo e basta senza che ci sia nulla di nuovo i nemici ah, sono già tutti morti? E? i nemici sono già no, si se rincontrano oh. secondo te uno non potrebbe allora, rifare è io. automatico alle battaglie che abbiamo già affrontato No, perché siamo al bivio, sotto, quindi... Eh, nel senso poi... Ok, apriamo alla... il baule. Apriamo il baule, Non ci sono altre cose. Ok, dei soldi. No, stavolta. quando torniamo alla, alla strada no normale incontriamo dei nemici, metti automatico. Non ti preoccupare. Mi basta spammare A. Ok, di nuovo mm -hmm. due ride funghi. Ok, lui ha messo una trappola, Marco. Mario usa fuoco. E il ridefungo cane una trappola. Il ridefungo poi lo, lo uccide. Va. Luigi uccide un ridefungo. E ora io spammo Mario usa fuoco. E il ridefugo. Comunque, come saluta. vedete, i nemici ordinari non hanno solo gli occhi. Come i ridefungo, alcuni hanno la bocca. Okay. Mentre altri hanno solo la bocca. Sì. E altri non hanno proprio niente. Hanno il, tipo il cioè, naso e eh, hanno il naso Vabbè comunque si abbiamo tenuto dei soldi che E solo occhi, bocca e naso stanno E ora andiamo giù al bivio Rallentiamo? Ma anche no Che qui al posto Quindi, del baule c'è un nemico Se volete speedrunare andate prima giù e poi su Per avere i bauli e non i nemici Ok, nuova abilità per Mario, il fulmine, ottimo anche il No. Ah, trappola. Attento. Oh. Certo che non, non la azzecchi mai, mai. L'ho fatto almeno tre volte, mai. È vero, questa è la terza volta che non ti ascolto. Ok, Luigi è prudente e si prepara. Ed è già pronto, signore, attenzione. Marco attacca, quando vedete che la visuale si, si distorce un secondo, punto debole, signori. Mario è, è, è sicuro e prende il punto debole del nemico. Comunque, quando vedete che lo schermo si distorce, sono io che premo B per accelerare. E la visuale se ne va così, appunto. Yuppi. Luigi mm. ancora non, non è veloppa. Fumi saltati e fetta di goblin. E 32 okay. soldi. I funghi saltati dagli a Luigi, anche se sì, piace cioè. un casino. Bisogna prima far provare tutto a tutti. Eh sì, a lui, Luigi mi sa che non ha provato, nel frattempo. Sì, è troppo E yeah, il livello ah. di affinità. Ok, Marco e Luigi conoscenti. Spavalleria, va bene. E poi basta. Uh, evento. Ah, pausa, ma anche no. <ride> Okay, che che a me piacesse guardare Luigi dormire, dicevo... Ok. Che cacchio sta succedendo? Mario non ha provato la fetta di Goblin facciamole la provare. Beh, la prova così così Ora facciamo provare <ride> i funghi a Luigi, io gli sono piaciuti Piacciano anche... a Ma sono tutti i funghi? Tranne a Mario, perché non lo sappiamo ancora. A Mario non sappiamo se gli piace. Ok, Mario vorrebbe una tuta che costa troppo e Marco vorrebbe una tuta che costa troppo. Quindi... Non la voglio la papera, io... Il costume da pulcino lo comprerò appena avrò i soldi. No. <ride> sì. Devi averlo. Per forza. <ride> Ma che sei che non mi Ok va. adesso andiamo all'ultimo livello della foresta, o meglio della selva Arcan, dove ci sarà anche qualcuno di speciale. È un boss. No, non è un boss. Siamo a metà livello Ma e già non abbiamo niente. Ecco qui, signori. Oh no! Who is this? Cosa vi avevo detto? Eee! Oh no, it's a mouse. Wait. Questo, Questo guai... coso si trova in un casino di di boss battle. Topicchio Juliet. C'è cioè pure tipo il topicchio blu. Ok. Bene, siamo qui, signori, boss battle numero 3, senza contare il tutorial. Under. Bel colpo Ok, il fungo con le boccacce E Mario ignora le boccacce eh. Aria Due danni Ok Pendente in salto sul tuo picchio voglio fare colpo su Luigi quindi sì. L'ho ucciso aveva, aveva quasi tutta la vita Wow Che potenza Ok un altro re fungo ci ha lasciati Ah troppo facile E fire Bene, questa boss fatta l'è stata easy. L'unico che ha perso. Ecco L'unico che ha perso vita sono stato io. Ma due pv. Forte! Comunque ovviamente il boss non despauna de no, perché.. Perché deve fare la scenetta. Eh sì. Direi che è fatta. Non Luigi finalmente arriva a livello 4. No? Boh. E impara l'abilità. Flambe. Un colpo ben assestato con Padella Rovente. Bonus punto esperienza. Direi che gli diamo a Ouiji perché è quello qui indietro Tanto è pure mm. poco quindi. Ecco qui funghi saltati e poi formarcio stellato Che è il cibo del boss Fanno che anche giochi di, sì, fanno giochi di parole su Sul cibo sì, Ma il formarcio Che cacchio se lo mangia <ride> Io. <ride> il okay. topo marcio Una medaglia abbiamo ottenuto Non otterremo tutte le medaglie perché è una demo solamente Appunto. Se mai avremo il gioco completo Non otterremo tutte le medaglie lo stesso Lol. ok. E poi dovremmo modificare cibo, cibo, cibo, le, cibo, cibo. le miniature allora. Funghi saltati, facciamo riprovare provare a Mario finalmente. Ok. Quindi, Lui apprezza tutto quindi. Eh, praticamente funghi saltati non fanno schifo a nessuno. Il minimo che hanno ricevuto è stato l'ok okay da Mario. Ok, <ride> adesso vediamo un Mario. po'. A me piace? No, mi fa schifo. È troppo marcio per lui. Sono <ride> level upato solo di PS, però poi è tornata a zero la barra. Quindi sì. Uh -huh. Almeno un level up l'ho fatto a ah, veri status. Vediamo un po' che cosa possiamo fare. Lui ci allora. vuole la padella. C'è un bello padella. Costa troppo, mi dispiace. C'è un bellella. Però possiamo permetterci la tuta da Mentre Metrino non voglio più la, la paper. Tu vuoi una cosa. Non voglio una banana PS. Eh sì. <ride> ok, possiamo comprare la tuta, eh, la veste magica a Mario. Aumentare la difesa di 3, Mario non derudermi. Mario ti odio Mario voglio, voglio tutti i soldi che hai speso indietro Ah però E niente Mario ci ha derubato 10, 100 soldi Ci ha ridato i soldi che non ha speso 100 per una buona PS Che furto Costa 100 Eh appunto è un furto Lasciamo stare uh, Mario ti odio hai buttato 100 soldi, non avevamo bisogno di banane PS Appunto di... le troviamo a terra le banane potevi, potevi avere tre in più di difesa, eh te la sei giocata, mi dispiace Ma non ha ancora nessuna relazione con nessuno Eh sì, la deve avere con me tra un po' Ok, torniamo al villaggio e andiamo da là È lui? Non è lei <ride> Che poi le ha detto voglio essere il migliore amico di Marco Z di Dynamite <ride> Ok, ridiamo il volto a statizia quanta luce Guarda il mio viso è tornato <ride> Ed è tutto merito di questo avventuriero Grazie mille oh, Tre taglienti di gioco Che andremo Quindi subito a fine, usare Alla fine giocheremo sì. questi Dimmi come ti ricorda Ancora meglio di quando ti ricordassi Punti di sospensione Meglio se vado via Questi sono strani Levati, bambino. <ride> Quindi ora che facciamo? Che facciamo? Che facciamo? Andiamo a Locanda. Locanda. Senza farvi vedere il mio dito che tocca sullo schermo. E giochiamo alla sala giochi. Prima un paio di roulette e poi tentiamo sasso a carta forbici. Vai. Due roulette. Vediamo che cosa vinciamo. Sì, due roulette. Ti prego, abbiamo bisogno di equipaggiamento. Quindi armatura armatura sia oh yeah nope ah si sì, ok yeah. armatura rattoppata ma fa schifo non è vero che fa schifo schifo sì. quant'è che dà di eh? è Ups quant'è che dà di a chi è? a chi a la tu posso, tu posso la dare a dare me a tutti vediamo oh mi diminuisce la difesa Eh appunto toglila eh allora anche la no. diminuisce a tutti vendila puoi vendere lo so se l'ho cancellata No, ce l'ho ancora tra l'equipaggione ora rigiochiamo le oh. Speriamo di ottenere eh si sì, però un po' mi telecamera. No. no, è giusto non è vero sta solo un po' di lato vabbè non fare troppo casino però. mi sa so che ne prendiamo un'altra si sì, ne prendiamo un'altra di, un ne te la, di chi, telecamera no di, Ma di armatura beh allora mo la togliamo mo la vendiamo ora già. la vendiamo subito però voglio vedere la posso dare a no, no è un'armatura no, no. un uh. quindi Ok, l'ho venduta per 50 monete. Mm, più o meno. No, ripariamo un po' i danni che ha fatto Mario. Ok, no. Stavolta <ride> giochiamo la sua carta forbice. E la, ti vuoi una partita veloce a la sua carta forbice. No. sono io. No. Sì. Sì, Vabbè, sono niente. Io. Lo so, <ride> li, met li metto a caso. Sono pronto, <ride> va bene. 500 M. Sono, sono un po' iniziamo subito con sasso perché si vince sempre con sasso. Sasso carta. Sasso carta. Mi, Mi sa metti. che così fa il sasso, quindi. Ah, ok. Barbice. Ora che ha messo la carta, di sicuro metterà forbice. Pensam anzi no. Di sicuro qua bisogna fare i giochi mentali. Carta, ah, metterà aspetta la ah, forbice non so perché no, pensa no, che No, no, no. Visto che ha messo carta, Ora penserà che io metterò ehm, Sasso, perché lui penserà che, io che lui metterà Forbice, quindi io metterò Sasso. Hai visto? Ho vinto. No, hai perso. Sono un po' fortissimo. No, tu. Dobbiamo trovare il segnale. Eh, il segnale. Avremmo potuto cercare su internet, però vabbè Però siamo stupidi No, Abbiamo però siamo, siamo leali Perché se cerchiamo su internet la soluzione Semplicemente non, non vale la pena Quindi adesso eh, dobbiamo eh, Dobbiamo no. concludere l'episodio No, yeah. dobbiamo, dobbiamo Allora, prima di tutto Luigi vuole la padella ancora Come Ma non costa non troppo, troppo. Eh, E ora niente Andiamo fuori A concludere l'episodio No, dobbiamo vendere l'armatura noi facciamo. Così. Allora, questo. Uh, vestiti. Un spovendere. <ride> e tu come mi devi dire? Come mi facevi a ricordarti che, che faceva schifo? C'era scritto. Perché mi sembra schifoso un'armatura una rattoppata. E poi valeva tanto nella ruota. odio me stesso. Va bene. Quindi, nella prossima parte, andremo all'ultima zona accessibile da noi. Cioè, la grotta. O meglio, la penultima. Se contate anche quello che c'è dopo. Quindi, sì. Okay. Ci vediamo alla prossima. Ciao! Ciao.